Bună ziua și bine ne-am întâlnit uh, în această zi deosebită la primăria Municipiului Roman, unde spunem bun venit delegației de, din Italia, din uh, orașul Crule Asco, uh, care astăzi este aici alături de noi cu o delegație condusă de către domnul Dario Lorenzoni, care este responsabil cu relații internaționale din cadrul primăriei. Uh, uh, din cadrul per l'testimonie Bun il rientro di oggi. Eh buongiorno, ben arrivato delegazione della città di Grulliasco. Eh siamo contenti di averli per questo incontro. Am să vă prezint participanții de astăzi la acest eveniment deosebit și am să încep cu domnul viceprimar al municipiului Roman, domnul Radu Samson. Eh, vi presenterò eh, la, la nostra squadra inizierò con il vice sindaco uh, Samson Bravo. Uh, in uh, faccia a voi vostra sono uh, rappresentanti del Consiglio locale al Municipiului di Roman, consiglieri municipali della tutte le formazioni rappresentanti, per tutte to le formazioni politiche, uh, fac precisare che nel Consiglio locale Roman ci sono 20 membri locali. Davanti a noi abbiamo dei consiglieri locali e ce ne sono numero di 21 consiglieri. Uh, Altù di noi sono și uh, i uh, structurilor strutturali in cadro municipiului Roma, uh, direttori e șefii di servizi. Accanto a loro ce ne sono dei direttori e dei uh, capi di de servizi che stanno lavorando uh, nel Comune di Roma. Iar alături de noi, domnul secretar general al municipiului Roman, domnul Gheorghe Canariu. Și vicinul acantoalei e secretarul de la Municipul Roman, cu Sf. Gheorghe Canariu Gheorghe Canariu. Bine ați venit și vă rog să ne spuneți și dumneavoastră cuvântul de bun venit și prezentarea echipei. Bine venut, e fi pregheau zilele de prezentare. Bine, grație a tutti, bun Grazie per la calorosa accoglienza che ci avete riservato, ma sapevamo che era così perché ci era stato già raccontato delle vostre visite precedenti a Gugliasco. Noi siamo contenti di essere qua. Dopo anni complicati, questa sincera amicizia eh, speriamo che si trasformi in un gemellaggio vero e proprio. Ci sono molte opportunità e risorse che secondo me possiamo iniziare a condividere. Bună ziua! Mulțumim frumos pentru primirea căldurață pe care ați avut-o. Știam că o să fie o primire căldurață pentru că am avut experiența din auzită, din vechea experiență din 2011, când noi am fost la înălțime. Și după ce au trecut acest, această perioadă destul de grea, cred că probabil și la politici la toate, este mulțumit și fericit de, ca să afle aici. Și sper. Să decuntivăm și partea plință. Atunci invit să ne prezinte echipa după care ascultăm imnul de stat al Italiei, României și al Municipului Românii. Cum sí, privim, vedem care e la vostra scoală, depozitie să închidem un imno, e Italia, imno din România, e imno de la vostra miștate. Eu port un salut al nostru sindacul Mele Gaito, e tutta l'amministrazione con me rappresentanza ci sono tre consiglieri comunali Davide Dalben, Cristina Gardinali e Michele Novembre di uh, noi uh, quarto saluto il primario lui, Emanuele Gaito okay. e uh, dopo di che dopo cari abbiamo uh, tre consiglieri locali, uh, Davide Dalben, adesso anche Cristina Maria Gardinali e il signor Michele Novembre. novembre. Grazie. Vă invit să ascultăm imunile de stat. la cuvinte, după care vom uh, urmări pentru invitații noștri vom prezenta filmul uh, de prezentare a Roman iar uh, ulterior, sigur, mesajul uh, delegației din Iastru uh, de și cu uh, prezentarea orașului cine că Aș vrea pentru început să transmit Svântul bun și mulțumirile mele personal și administrației publice din municipiul Roman pentru domnul primar din orașul Iascor, domnul Imanuele Gaito. Este o bucurie pentru municipalitate, pentru primăria municipiului Roman ca în cadrul zilelor municipiului Roman, unde avem acest eveniment al zilei diplomației, să avem o prezență importantă și totodată salutăm prezența dumneavoastră aici. È un grande mm. piacere, e un grande onore per noi di avervi qui e per, uh, fest, uh, per questa grande festa per, uh, um, che si ha questi giorni qui da Roma, per uh, i giorni della uh, città. Ci e, città. Ziua ziua de per i giorni della città. Per i della città. Relațiile noastre sau de amiciție s-au parafat, așa cum spunea și mai devreme reprezentantul delegației din studia, spunea în 2010, prin acel pact de amiciție și sigur ne bucurăm că, iată, la niciun an diferență, în 2011 a avut loc și prima activitate comună în domeniul educațional la acel moment. Il eh, nostro fatto di amici è iniziato eh, in 2010 e nel 2011 già abbiamo avuto questo incontro che sia stato da voi. Suntem convinti che că două orașe se pot apropia foarte mult prin educație, prin cultură și prin activități sociale comune. Seamă, sigur, de griectea, a fost un estere vicine în el generagio, atraverso la cultura cultură, la... activități sociale... ...le activități sociale, într-un iar uh, români și italieni sunt uh, oricum uh, ca și frați, chiar dacă nu sunt tot timpul uh, neapărat strânși di acte care le pară terne. Ie români și italiani sunt come fratelli, siamo tutti latini, per questo motivo, siamo più vicini anche se non siamo hanno tante volte generazione. Știu că au avut un drum relativ obositor până au ajuns aici datorită legăturilor, dar sper că activitățile, ceea ce vor vedea aici, oamenii îi vor face să, -și, să se revigoreze cât mai repede și să rămână cu amintiri frumoase pe care să le-a în comunitatea mea. Siamo conscienti che avete avuto un viaggio lungo e abbastanza difficile, però questi giorni speriamo che vi prendete la gioia e così di evitare anche il A Salk, dopo finalizzare, ci veți putea uh, vedea câteva lucruri deosebite în orașul nostru, uh, lucruri care țin de istoria noastră, de cultura noastră, de educația locală și cred eu că alături de oamenii de aici și de vremea frumoasă de afară va fi un factor care să aducă bună dispoziția și uh, să zic, constructivitatea acestei îndunii. E dopo questi giorni alla prima di sentire di archivio per l'attività che si svolge qui, e dopo di che per l'incontro con, con questa gente meravigliosa. Uh, sicur che ne dorim che questa uh, amicizia che abbiamo am, preparato in l'anno 2010, come spunea le loro più să fie finalizat într-un document oficial de înflățire, acest pact de colaborare final, pe care îl recunosc și autoritățile centrale ale României și Italiei. De aceea am să transmit prin intermediul delegației din Gruliasco către domnul primar o scrisoare de intenție care să demaleze acest proces. Eh, sappiamo che abbiamo iniziato quello patto di amicizia e eh, vogliamo chiudere un patto di collaborazione e in questo senso vogliamo mandare al sindaco di Gugliasco eh, una lettera per chiudere e per tenere tutto. ufficiale questa di intenzione, del Dario Lorenzoni. Eh, per a essere trasmissi oficialmente a domnului primari. Grazie. Allora, <truzitura> anche loro hanno delle regole. Queste? Queste sono quelle... Queste sono quelle di rappresentanti rumeni ma dove fanno il discorso? Si, si, si. Ora... Activinita terminată pe mm -hmm. la cu discurs, după care... Sigur, spune. sigur. Uh, și uh, pentru că am vorbit de, de faptul că școala cultura, consolidează relațiile dintre cele două administrații sau este cel mai bun ambasador pentru cele două locale tărăți. Mm -hmm. Sicume la școală e la cultura, sunt de ambasadorii de lumea mm -hmm. no? pentru că e sempre ce e la scoala, e la cultura, Vom legale uh, om, avea mâine la dimineață la 9.30 o întâlnire a delegației din Gruliascu cu directorii de unități școlare din uh, municipiul Română Domanii matine ale nu vei prea educația unui incontru cu de scoare uh, Eu vă mulțumesc de-o și vă invit să vedem filmul de prezentare al uh, municipiului Română Welcome to Roman, a wonderful city located in the heart of Moldavian region. We invite you to discover Roman, a city that respects its history, develops the welfare for its people, and also builds for the future. In Roman, You will find a community of over 70,000 warm souls that follow their traditions. A constantly changing city, but with balanced people who enjoy everything that surrounds it. The Roman city has an active preoccupation to promote its image by organizing events that attract many volunteers. In this way, young people manage to evolve. Coolfest, the GROW program, Mushatini Association Activities or Max Brecher Festival are only a few of the events that draw to Roman the spirit of youth, culture and enthusiasm. In terms of education, the school network in Roman includes schools of different specialities, humanities, technical, commercial, arts, sports and religion. Roman Emergency Hospital is the most important medical unit in the city, servicing its inhabitants and neighboring areas. After the investments made in the recent years, City Healthcare System now provides a wide range of medical services for diagnosis and treatment. From an investment's point of view, Roman has recently experienced a great dynamic. Roman Municipality has become an important commercial hub for the Moldavian region. In 2017, Holchim Cement Terminal was opened. Roman is a central node where logistic deposits of Lidl, Profi and Somaco have developed to optimize regional distribution in the northeast of the country. In addition, there are the companies with renowned brands such as Chersanit or Metal and an increase in the labor market was achieved by the opening of ZF Crew facility for airbags production in Roman. Companies with local tradition, as Agrana, Carimil, Marsat, complement and support the local economy. Since 2014, the Hydro Power Plant 1 on the Moldavian River provides the energy for the entire public lighting services in Roma. On a local level, there is a continuing concern to ensure support and the safety of the population. The Butterfly House, daycare center for socially vulnerable children, and the Grandparents House, residential center for the elderly, are the pillars that provide all the support for the disadvantaged people to live a good life. The Roman Municipal Park, for Mateusz Falls, is unique in Europe for the diversity of its deontological species. Since 1994, the city park has been declared an area protected by law. Moldova Sports Complex includes in the swimming center three swimming pools, One for children, one for beginners, and a third one with Olympic dimensions. Every summer there are parties and sports competitions. The complex also has a picnic area, playgrounds, rollerblade tracks, bicycle tracks, fitness space, and a multifunctional stage. The city of Roman has a strong sports infrastructure represented by two stadiums, two multi-purpose halls, an athletic hall, a swimming pool, two mini football pitches, six tennis courts and 21 gyms. The cultural and artistic activities revolve around the George Melidon Municipal Library and four museums – the History Museum, the Art Museum, the Museum of Natural Sciences, and Hogash House. Many Romanian personalities of the Middle Ages or of the Modern Age were born, lived, or they just stopped for a while in Roma. You are welcome to come to meet us to better understand why this blessed place in the heart of Moldavia makes us, wherever we live in the world, to always proudly say, I am from Roma. Come and discover the city of Roma. <inaudible> <inaudible> celelalte, vă așteptăm să le redescoperiți cu ocazia revenirii dumneavoastră în municipul Roman? Vi sigură în celelalte poze că, dacă sunt fier, le vedeți vedere de cușigiorul, ele alte, puteți, puteți, avionă, cu dații comunalii proșazione, cu anul când de vedere de anului? Așa cum ați putut vedea în câteva imagini, municipul Roman este poziționat în centrul Moldovei istorice, cu o deschidere atât culturală, cum am vorbit mai devreme, dar și cu, ca o puternică cetate industrială, să o anumim. Eh, după cum se vede la Cita Roma roman, uh, se ce în, în centru de la Moldavia, c'è un polo culturale, grandissimo, dopo che anche un polo industriale. Per l'inga questa luatura, ho accordato la attenzione diosebita e l'ambunità di climatulare social per le partenze e le zone che le abbiamo care, e che, sicur, pe lângă pare che vi în in corso di questo. Eh, cerchiamo sempre di proteggere l'area verde eh, e così abbiamo un grandissimo parco eh, perché teniamo tanto per vivere medii. Uh, e din punto de vedere al prezentării am omis un, un coleg de al nostru din conducerea primăriei și o să intrepta acum uh, această omisiune e vorba și de city degerul orașului Roma e vorba di vorba de domnul Aldo Pellegrini, care este și lumea lui aici și chiar are, uh, să zicem, un în uh, Italia. Aldo Pellegrini este managerul micul, manager di Roma, il signor Aldo Pellegrini care are rădici din Italia. E sure. bonetto Grazie, grazie a Leonard. Eh, il viaggio è stato comunque faticoso, ma questo dimostra l'importanza che noi abbiamo dato alla nostra comunità da a queste giornate. Durmo il nostro forse lungo, il forso da sta dimostrando un po' d'altro importante applicare il drone e l'accessibilità. Quando abbiamo ricevuto il vostro invito eh, ci siamo subito attivati per organizzare una delegazione che venisse perché da troppo tempo, per tanti motivi, non ci sono stati contatti tra le nostre comunità e Covid ha fatto la sua parte, ahimè, eh, dolorosamente per tutte le nostre comunità. Ma eh, questo crediamo sia un punto di partenza per rinnovare questa amicizia. Uh, da quando noi abbiamo avuto l'invitazione vostra, abbiamo organizzato per immediatamente, per la rispondere che vi rispondiamo e per l'altra, per la prima cosa venim, conto il fatto che abbiamo avuto molto iniziale, noi non abbiamo potuto in contatto diretto con la vostra, per i più motivi per l'invita e per causa del E Speriamo in questo momento che siamo in più veloce. Quando ci siamo insediati neanche un anno fa, una delle prime indicazioni che il sindaco Emanuele Gaito ha dato a me, che ho la delega le relazioni internazionali, è stata quella di sviluppare i gemellaggi. Il Presidente ha detto il dono di Mario Emanuele Gaito, il dono di Mario, il dono di Mario, il dono di Mario, il dono di Mario, il dono di relazioni di Mario, noi abbiamo due gemellaggi molto forti con una città in Francia e una in Spagna. e ho due fratelli, una in Spagna e una in Francia, quindi due fratelli che ne sono fatti più ternici. Siamo molto lieti di poter sigillare un gemellaggio anche con una città in Romania. E ci doresco, in tuo sofferto, avere anche un fratelli molto più terno con il nostro racconto. Come è stato detto prima, eh, le nostre origini sono latine, e quindi siamo molto simili, per cui avremo molti punti di incontro, di interesse da condividere. Ci sono tanti settori già citati, dalle politiche sociali, l'istruzione, eh, lo sport, che sono legami che prescindono dalla nazione. Per cui Sicuramente lo scambio di differenze arricchisce le nostre comunità. Sono uh, molti compartimenti in cui possiamo migliorare e ci aiutare, come la parte di sport, la parte culturale, dove siamo simili e possiamo, fino alla fine, attraverso la creazione, impogarci con il piano. Dagli anni 90 la comunità rumena in Italia, come ben sapete, è cresciuta tantissimo, adesso sono numerosi i cittadini rumeni che sono in Italia. Siamo contenti e orgogliosi di dire che sono inseriti, sono cittadini italiani e rumeni allo stesso tempo. Siamo inseriti molto bene, perché ci sono molti mix di attività delle società di romani in Italia, che ci sono i Italia, romani italiani, italiani, romani Italia, come loro, con cui credo che... A Grugliasco nello specifico ci sono 707 cittadini rumeni, di origine di cittadinanza rumena, ma ci sono le discendenze, quindi figli, nipoti, ah, sicuramente siamo... Al doppio almeno 1500-1600 persone. Di questi 11 sono di Roman. origine quindi, posto, sono anche anche in... quindi saranno, saranno un legame stretto nelle relazioni no, allora tra i nostri comuni come ho detto prima la comunità rumena è molto ben inserita due persone Grugliaschesi, mi permetto di dire, di origine rumena hanno voluto scrivervi due lettere di riconoscenza e amicizia eh, che magari Manuela se tu puoi, puoi leggere sono uh, due persone di origine romana che hanno anche cittadinanza italiana, che vivono a Grugliasco, che sono due scrittori, e vorranno essere audiovisionali. La città di Grugliasco sta mutando la sua pelle, nel senso che da città industriale, con la crisi industriale che c'è stata in Italia e c'è tuttora in Italia, si sta trasformando in città universitaria. Uh, Grugliasco era un oraio industriale da causa crisi si trasformava mai in un oraio universitario. È in costruzione una facoltà scientifica che porterà a Grugliasco più di 10.000 studenti, quindi siamo molto contenti che sia eh, una città d'accoglienza per i giovani. La che va di uh, va offrire uh, per il gemellaggio eh, credo che debba essere declinato in forma moderna, senza ovviamente dimenticare il passato, l'origine, le tradizioni che sono importanti per noi come per voi, ma va fatto in versione moderna. va uh, in, in versione moderna, uh, non, ho... non è di flettare, quindi, sì, dedicandolo ai giovani, al lavoro, allo spostamento delle persone, che eh, è non più legato solo, anche se deve continuare ad essere legato alle tradizioni. Quindi mi auguro che presto veniate a trovarci appena possibile a Grugliasco, noi abbiamo diversi momenti durante l'anno che possiamo condividere e sarà nostra premura a invitarvi. E così noi speriamo più di più randosso che vi vediamo a noi a casa, per abbiamo poche molti alimenti nel corso di un anno di ghiere e possiamo rinforzare. Siamo più randosso. Quindi siamo molto contenti di essere qua in questo giorno di festa. Grazie. molto foarte mulțumit de a fi aici, din de a umplorții bucuria pentru ziua acestuia. Ca mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase și pentru prezența aici și sigur uh, atunci când uh, o să spun împreună mare drag, uh, vom face și noi e delegație în Grazie mille per le vostre parole e per cose, e così un uh, futuro più vicino risponderà per il vostro futuro. Città alle porte di Torino, nata come borgo rurale subito dopo l'anno 1000, si è sviluppata nel corso dei secoli e oggi, con i suoi 38.000 abitanti, ricopre un ruolo fondamentale tra le città dell'area metropolitana, proprio ai piedi delle Alpi. Nel centro storico, il Parco Culturale Le Serre è luogo di cultura, aggregazione, attrazione. Dal 2000 è un centro multidisciplinare per mostre, eventi, rassegne, laboratori di arti figurative, cinema, teatro e musica. All'interno ci sono diverse strutture, adibite a destinazioni differenti. La settecentesca Villa Boriglione ospita mostre ed eventi culturali ed è sede dell'Istituto per i beni marionettistici e il teatro popolare. La nave, di circa 2000 metri quadrati, è dedicata principalmente all'arte contemporanea con mostre di rilievo internazionale grazie alla collaborazione con l'Associazione Martin e ospita la Fondazione Ultramundum, l'Associazione Danceland, l'Associazione Spazio Omnibus. La Scuola di Circo Vertigo di Paolo Stratta, grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo e al sostegno della provincia di Torino e della Regione Piemonte, promuove un corso professionale per artisti di circo contemporaneo, oltre a numerosi corsi e laboratori aperti al pubblico di tutte le età. Il centro storico con piazza 66 martiri appena rinnovata è caratterizzato dalla torre civica campanaria che ne costituisce l'emblema Alta circa 35 metri e mezzo, probabilmente venne retta con scopi difensivi e civici, contestualmente alla costruzione dell'antico ricetto. Successivamente venne utilizzata anche per scopi religiosi, come campanile dell'antigua chiesa parrocchiale di San Cassiano. Nel corso dei restauri del 1996 è stata ridisegnata la meridiana di tipo napoleonico, che calcola il tempo in base al sistema attuale. I numeri romani indicano l'ora solare, quelli arabi l'ora locale, che si discosta di circa 30 minuti. Il suo motto «Sine, sole, sileo» significa «senza sole, taccio». La chiesa parrocchiale di San Cassiano Martire è attestata per la prima volta in un documento del 1047 e ancora oggi, insieme alla Torre Civica, caratterizza il centro storico. Deve il suo aspetto attuale al rifacimento tardo-barocco, eseguito nell'ultimo ventennio del 1700 su un progetto dell'importante architetto piemontese Mario Ludovico Quartini. La facciata, invece, venne realizzata nel 1880 con aspetto classicheggiante, su progetto dell'ingegner Ferrante. L'edificio del municipio è stato realizzato negli anni 70 e vi si concentra la maggior parte degli uffici rivolti al pubblico. A breve è in previsione la riqualificazione dell'intera piazza, con la realizzazione di un parcheggio sotterraneo. Viale Gramsci è lungo 780 metri, 550 grugliaschesi e 230 collegnesi ed è una delle porte d'ingresso alla città. Completamente riqualificato è divenuto senso unico in entrata verso Grugliasco ed è caratterizzato da un'ampia zona per il passeggio La città di Grugliasco è suddivisa in sei borgate, compreso il centro. Borgata Lesna è divenuta tale a seguito del boom industriale. Borgata Sanremo Fornaci è nota per la fornace lì costruita nel 1925 e per la bealera dalle acque limpide in cui si faceva il bagno. La borgata San Giacomo Fabrichetta deve forse il suo nome alla Manifattura Italiana dell'Aiuta, costruita nel 1880. Borgata Santa Maria deve il proprio nome all'esistenza di una cappella lì costruita. La Borgata del Gerbido, al confine con Torino, compare in alcuni documenti del 1645 e il suo nome identifica la zona incolta e brulla che era allora. Il Parco Porporati è nel centro cittadino. All'interno di un perimetro di 1,3 km racchiude due aree giochi per bambini di oltre 2.500 m quadrati, un'area cani da 170 m quadrati, vialetti interni per oltre 1,700 km, impianti sportivi per 3.600 m quadrati, bar e panchine. Lungo il perimetro spicca il Monumento alla Resistenza e alla Pace, su cui sono incisi i nomi dei martiri dell'Eccidio del 30 aprile 1945. L'insediamento a grugliasco del polo scientifico costituisce la principale prospettiva di sviluppo economico e sociale della città. Accanto alle facoltà di agraria e di veterinaria si trasferiranno in città anche tutte le facoltà scientifiche, a cui si unirà l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Il complesso di Villa Claretta a Sandri risale alla seconda metà del XVII secolo. Il suo aspetto attuale, di gusto neoclassico, è dovuto alla ristrutturazione eseguita nel 1800. Oggi di proprietà comunale, ospita nell'edificio storico il Museo del Grande Torino e all'interno del suo complesso è stata realizzata la residenza per studenti Villa Claretta, gestita dall'Edisu. Il complesso del Duc risale alla seconda metà del XVII secolo ed è costituito da una casa padronale con colombaie, la torretta, il giardino, la cappella e la cascina. Oggi la casa padronale e l'ampia cascina del Duc sono sede di un complesso agrituristico. La villa Il Palazzo è una bella villa barocca che venne fatta costruire come residenza di villeggiatura dal conte Carlo Emanuele di San Martino, marchese di Aglie. È costituita dal giardino, il cortile d'onore e la cascina annessa perfettamente conservata grazie alle cure della famiglia che la possiede dal 1973. La città di Grugliasco ospita sul proprio territorio uno dei più grandi e importanti centri commerciali del nord Italia, che attira visitatori oltre che dalle città limitrofe anche dalle regioni vicine. La città di Grugliasco conferma la propria vocazione industriale. Dopo un attento monitoraggio del tessuto produttivo, sono stati realizzati due piani per gli insediamenti produttivi, rispettivamente in strada del portone e in corso alla mano, dove hanno sede alcune tra le più importanti aziende a livello internazionale, come la Pininfarina, la Hexagon, la Solvay Pharma, la Comau, la Aurora Ingegneria e le carrozzerie Bertone. Mulțumim pentru această prezentare, sigur, acum cred că rățiam, avem o imagine mult mai aplicată asupra despre uh, frații noștri din uh, Surul Iasco. Îmi grățeam pe la vostra prezentățione, ori avem o imagine frântă din această cu Surul Iasco. Și, sigur, dacă sunt participanți la această întâlnire care vor să transmită un mesaj sau mai au ceva de adăugat la discuția noastră, îi rog sau invit să facă acest lucru, după care vom rămâna în semnele oficiale delegației noastre. să să la nostra parte sì, Posso dire che sono contenta, allora, so, in viaggio ho incontrato una rumena e ho detto fammi fare un saluto, un saluto come si dice? Allora ve lo sono scritta, la allora, buona zia e eh, sono felicità, caso noi sì. E questo è un piacere veramente grande per le cose che sono state dette. Eh, sicuramente lo condivido pienamente e desidero veramente che questo gemellaggio sia una, un inizio di, di fratellanza e di condivisione culturale e sportiva. in Și am învățat până ziua. Ce-am întâmplat? Ce-am întâmplat? Ce-am întâmplat? Ce-am întâmplat? ce Așa, aici văd că încercați cu o soartă. Ce-am Mulțumim. Mulțumim pentru, pentru cuvintele frumoase și, sigură, Aș vrea să numez delegații oficiale în semnele Municipului Roman, drapelul și stema. Acesta este stema Municipului Roman din Signa și acesta este drapelul nostru pe care îl transmit dumneavoastră și administrației dumneavoastră e il anche noi e aici abbiamo un po' di presentazione a orașului con principalele principali pe care le potete vizita e potete directa queste în suficienti questo è il libro della città Roman con gli obiettivi più importanti della città potete le leggere anche visitarlo grazie, grazie. ci è regalo grazie mille. anche noi ovviamente abbiamo degli omaggi. non abbiamo la bandiera. Okay. Allora. ci la società di associazioni di lavoro e di associazioni di lavoro. Quali sono le loro responsabilità? Il nostro interesse è che la società di lavoro e Nie ma problemu z tym, że w nie Și, <truționale> și pentru colegii la uh, știința să avem uh, un subveniment la comun.